Uh, uh, diciamo un cittadino oggi nuovo, un nuovo cittadino digitale dovrà rivolgersi agli identity provider che uh, diciamo questi soggetti riconosceranno il cittadino dei visu ma anche con strumenti telematici e uh, faranno tutta una serie di controlli incrociando informazioni e banche date di modo tale che si sia certi che quell'identità data corrisponde al soggetto che, che la richiede.